Cosa vuol dire rating di legalità e perché è importante che un'azienda avvi questo percorso? Beh, il rating di legalità è un primo passo per l'azienda per, vedere, per diciamo, eh, sintetizzare appunto, attraverso le stelline un riconoscimento che è il riconoscimento del fatto che l'azienda si sia dotata di regole di comportamento per dei comportamenti etici nel rispetto appunto rating di legalità, nel rispetto della legalità. È il primo passo diciamo, per formalizzare quello che è un percorso che l'azienda magari si avvia a fare attraverso il fatto che l'azienda vuole eh, far emergere tutte quelle che sono le iniziative e gli investimenti nell'ambito sia dei comportamenti etici sia nell'ambito, magari strada facendo, della sostenibilità. Il rating di legalità è, un rating, è una, uno strumento, un'iniziativa che è stato istituito nel 2012 per le aziende non tutte le aziende possono richiederlo, sono le aziende diciamo, che hanno almeno 2 milioni di fatturato e che eh, sono iscritte al registro delle imprese da almeno due anni, però queste aziende che appunto vanno a formalizzare attraverso appunto, la compilazione di un questionario qualitativo, quindi ecco da precisare che la parola rating non faccia pensare a quello che comunemente è l'associazione al rating bancario che è una, una valutazione invece dei numeri di bilancio. In questo caso il rating di legalità è una valutazione in virtù dei comportamenti che l'azienda ha messo in atto, ad esempio il fatto che si sia dotata di un codice etico, il fatto che eh, possa aver applicato la 231 all'interno dell'azienda, il fatto che ci possano essere delle regole anticorruzioni all'interno dell'azienda, il fatto che i soci, i titolari e gli esponenti dell'azienda non abbiano condanne piuttosto che eh, denunce dal punto di vista penale, piuttosto che nell'ambito sempre della corruzione. Cioè sono piccole eh, informazioni, sono un insieme di informazioni qualitative che fanno sì che eh, l'agenzia che emette questo giudizio, questo, questo riconoscimento che è l'autorità eh, garante della concorrenza e del mercato vada a riconoscere, appunto vada a quantificare con una, due o tre stellette il riconoscimento che ne viene da da da dall'insieme dei comportamenti di un'azienda. Grazie ci